L'attività in corso, ma certo. nei dettagli non vorrei mettere... Eccoci qua in diretta, allora tra un po' andavamo nel fuori onda, caro il mio ospite, caro onorevole Pietro Calabrese, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, onorevole vi prego no perché è una parola che proprio... Pietro. Proprio. Sa che mentre la dicevo me, me, me, me, lo immaginavo anche, ho detto vediamo un po' che cosa mi dirà perché appena è entrato in studio, siamo in diretta, dico non le piacerà onorevole, però sa so, eh, perché mica no, no, non le piace. Ma non è questione di piacere, è che proprio non, non mi sento onorevole, nel senso sono un cittadino, è entrato in una mi chiamo Pietro, calabrese, punto, non c'è molto di più da dire. Allora... Abbiamo sentito altre volte esponenti del Movimento 5 Stelle, abbiamo sentito presidenti di municipio, anzi glielo dico subito, Bess, faccia in modo che tutti i presidenti si rendano disponibili perché noi siamo qui per farli parlare con i cittadini, ci sono tre o quattro che ci fanno penare, però è la prima volta che ospito in studio un consigliere del Movimento 5 Stelle, quindi è davvero un piacere averla qua, cercheremo di toccare qualche argomento per il tempo che abbiamo a disposizione. E eh, di rivolgerci insomma, ai telespettatori, lei soprattutto, io lo faccio ogni giorno, ma insomma, cercando di informare la città per quello che possiamo in modo equidistante da ogni partito, da ogni cosa. Allora sì, una cosa la liquido subito, nonostante ciò c'è un mondo no, nei social, noi siamo molto seguiti su Facebook anche in questo momento, siamo in diretta Facebook e da poco. Eh, insomma, ce ne sono eh, di, di, di insultatori seriali, ma come ce li togliamo? Perché noi non banniamo nessuno, siamo bravi, come facciamo? C'è chi pretenderebbe ogni giorno qui un consigliere del 5 Stelle, ma non si può fare così. Eh, che dice? Perché questo è un tema interessante no? sull'informazione che un po' avete si è avvelenato il clima diciamo, diciamo rispetto alla stampa. Ecco. Beh, da quello che osserviamo nei social c'è, se devo dirla tutta, una comprensibile comunque, una no? frustrazione da parte di cittadini che sono decenni che vedono le cose che vanno in un certo modo, io dico sempre che comprendo, comprendo e il mio ruolo è quello di risolvere i problemi, a volte dico molto chiaramente che eh, dobbiamo accettare anche lo scontro, perché nel senso dobbiamo accoglierlo, cercarlo di tradurlo comunque nei risultati, perché Insomma, L'importante è offrire delle alternative rispetto a quello che è stato fatto finora, quindi lo scontro oppure anche a volte quando diventa un po' violento, le parolacce, le offese, eh, cerco sempre di evitare, è un invito che faccio a tutti, cerchiamo di evitare perché insomma, torniamo sempre sui temi, sui temi abbiamo tantissimo da, da, da dire perché poi alla fine si tratta soprattutto di fare, quindi no? confrontiamoci sui temi, chiunque, senza tanto entrare... Io inviterei anche a, di a distinguere, non perché noi siamo bravi, non lo siamo assolutamente, altri meno, però tirare addosso a tutta la categoria, penso sia sempre sbagliato, no? come farlo con i politici, d'altronde chi vi segue dice che il Movimento 5 Stelle sono persone oneste per bene e gli altri no, quindi magari uno dovrebbe un po' cercare di fare questo sforzo, ecco tutto qua, eh, lei l'altro giorno insomma, se l'è presa abbastanza con un Tg importante, no? Perché... E qui andiamo sul tema dei rifiuti perché secondo voi hanno fatto una, eh, un po' di manipolazione. Allora, andiamo sui rifiuti, io ne ho parlato finora anche con i commenti dei cittadini e con un altro ospite al telefono. La notizia del giorno è importante, questa qui è stato nominato eh, commissario per l'emergenza o meglio nella gestione di Malagrotta, della Colari e del gruppo Giovi, Luigi Palumbo. Se vuole ribadire insomma, quello che è stato detto di sbagliato lo faccia pure, ma la domanda è eh, quanto è importante questa nomina e, e verso cosa si va? perché far lavorare Malagrotta, detta così, fa arrabbiare un sacco di gente, però dobbiamo essere realisti, lei sta in commissione rifiuti e conosce bene anche tecnicamente la materia. Sì, commissione ambiente, perfetto. Commissione allora, ambiente, scusate. Innanzitutto chiariamo subito che eh, la notizia diffusa dal sabato sera dal Tg1 è una notizia priva di qualsiasi fino, eh, scusate, fondamento, perché non esiste nessun tipo di percorso che sta facendo questa amministrazione per eh, riaprire la discarica di Malagrotta vero è invece che eh, la Colari, sempre in Malagrotta, dispone di due impianti trattamento meccanico-biologico che sono sempre stati in funzione nell'ultimo mese questa funzionalità è stata ridotta della metà a fronte di eh, una serie di eh, valutazioni da parte dell'amministrazione si è proprio per evitare l'emergenza, quindi non, non siamo in emergenza si è deciso di fare un'ordinanza per cui questi impianti devono assolutamente lavorare perché ovviamente la città altrimenti non può farne a meno e siccome non c'è un'interdittiva antimafia rispetto a questa impresa, ovviamente si è concordato con l'ANAC, l'Associazione Nazionale Anticorruzione e il prefetto di commissariare proprio per evitare capito, il problema di dover pagare una Azienda che è sotto interdittiva antimafia. Questo lo voglio dire molto chiaramente: noi abbiamo sempre detto che abbiamo un piano rifiuti, e lo abbiamo anche presentato la settimana scorsa, nonostante l'avessimo anticipato più volte. però ovviamente, non è che è un piano che si realizza in no, due giorni. Ci vogliono ci vuole il giusto tempo. Va fatto un percorso esattamente. Io ho messo un posto anche ieri spiegando questa roba. Eh, lo stesso percorso che sarebbe stato fatto se bisognava costruire gli inceneritori, anzi con gli inceneritori il percorso è anche più lungo perché necessitano di verifiche, di valutazioni di autorizzazioni ambientali molto più lunghe e soprattutto costano molto di più noi realizzeremo l'alternativa in molto meno tempo ovviamente ho letto alcune dichiarazioni che hanno strumentalizzato la dichiarazione dell'assessore Montanari per cui lei ha detto al 2021 avremo chiuso, cioè saranno realizzati gli impianti, ma non è che da qui al 2021 non si fa nulla, anzi è partito il percorso, è partito il percorso significa che nei territori adesso ci sono tutti i municipi che si stanno organizzando per valutare le aree, alcune sono già state valutate e già è partito l'attività per poterle poi verificare rispetto all'idoneità. Nel rispetto della normativa vigente. Quindi allora, è un percorso voglio dire, che è stato messo in piedi, che è molto importante, perché in Italia non è stato realizzato da nessuna parte. Mi perdoni, è chiaro che qua eh, lo diceva poco fa: non so se conoscerò Bilotta, è stato assessore, un, so, un politico di lungo corso, dice qui hanno sbagliato tutti in vent'anni, ma non hanno fatto quello che dovevano fare. Ma vedi pure la regione, vedi pure Zingaretti, insomma non si è mai chiuso il ciclo. Si può dire più banalmente che voi dovete utilizzare gli impianti di TMB trattamento meccanico biologico di Maragotta perché quelli ci sono, non cioè, ce ne sono altri. Finché insomma, non è detta proprio. che <ride> non si può ovviare. Questo l'abbiamo eh. sempre detto. Non è che dal giorno. Dal giorno non altro, chiamiamo i marziani che ci che vengono atterrare a atterrare ecco, Però cioè. la sindaca dice arriveremo nel 2021 al 70% addirittura quella di differenziata, è, no? quella diciamo è molto ambiziosa questa promessa che fate ai cittadini, come pensate ad arrivarci a grandi linee chiaramente? Allora, la raccolta differenziata è diciamo, la propulsione di quello che poi sostiene questa attività di autosostentamento degli impianti no? per poter vendere la materia recuperata. Quando i romani cominceranno a vedere che attraverso la loro preselezione a casa, quindi la differenziata, che si può fare anche domiciliare, adesso la stiamo piano piano implementando, siamo partiti dal sesto municipio con un progetto molto importante per sostituire la raccolta stradale, quando cominceranno a vedere che i risultati del loro piccolo impegno quotidiano, poi producono un abbassamento della tassa, un minore inquinamento, un assoluto soddisfacimento rispetto a quello che è la tipologia dell'impianto perché non inquina, perché non puzza, cioè tutte queste ragioni che fino ad oggi hanno... Eh, si sono perse in chiacchiere devo dirlo a Regione io ho seguito i rifiuti da anni insomma prima avevano presentato nuovi incenditori erano diventati 5 poi erano tornati 7 Una eh, in dialogando però qui non se ne esce se non si lavora tutti insieme Allora, la domanda banale è qui serve pure il governo serve la Regione o vi state facendo la Ma guerra ecco, politica allora, perché qui se non si collabora io temo che... un inceneritore per un trattamento di circa 300.000 tonnellate annue eh, costa più o meno dai 250 Appunto. ai 300-400 milioni per poter trattare la stessa quantità di rifiuti senza bruciarli quindi recuperarli è necessario spendere qualcosa non superiore ai 60 milioni quindi un risparmio enorme senza considerare i costi di esercizio che vengono abbattuti perché ripeto la materia prima viene venduta quindi lo sforzo in questo caso che noi andremo a chiedere gli a enti, se fosse agli enti oddio. sovraordinati sarà minore, lo sforzo che andremo a chiedere invece sarà sulla mobilità perché lì come tutti sanno insomma, qualsiasi ente locale le grandi opere metropolitane, tram, sono finanziate per l'80%. Aspetti, ci arriviamo subito, due Quindi cose rapidissime, sulla che mobilità poi, ecco, mi chiamiamo interessa. Chiamiamo i materiali post-consumo, cominciamo a ragionare. Materiali anche... post-consumo, vabbè, adesso... <ride> Abbiamo preso un assessore che è contro gli incenditori sì, sì, e sì. ci sta dicendo, non chiamiamo di più rifiuti. Materiali post-consumo un po lunga. io, devo, io calzarla, devo andare veloce so. perché lei poi se no va via... Allora. 5.000 multe, ho letto recentemente, di Ama su chi sbaglia a conferire rifiuti nei cassonetti, soprattutto però erano in auto in doppia sosta davanti ai cassonetti. Eh, prendo una delle domande sui commenti che mi sono arrivati prima, ma perché non si multano i ristoranti, i locali? Cioè, ma proprio Questa con è un severità, attiv... no? Questa è un'attività che è già in corso, sono già partite le verifiche, Ama adesso ha l'indirizzo di passare da 40 accertatori a qualcosa come almeno 10 volte superiore, perché ovviamente... Chi deve andare a verificare la qualità Stanno arrivando i mercettatori non solo i condomini, perché lo sa che lì si arrabbiano, dice: sbaglia no, uno, no, mutano tutti, no. ne abbiamo parlato. Però vai, ci sono... io guardi, ieri ho fatto ecco questo che volevo raccontare, tornando, ho fatto via di mal nome È una cosa assurda perché non ci passavo da qualche anno. È diventato... Da quando è partita la raccolta differenziata a Finicino non si capisce per quale motivo evidentemente i cittadini fiumicino per non fare la differenza del eh certo, comune è chiaro che queste situazioni vanno sanzionate eh, è in addirittura d'arrivo una delibera per il controllo attraverso un sistema di telecamere eh, ma soprattutto bisogna prendere l'esempio di alcuni comuni virtuosi perché su una certa percentuale di cittadini è sempre refrattario a fare no, le cose come l'amministrazione gli dice in qualche maniera di fare eh, io so, ho seguito personalmente la questione dell'amministrazione di Corchiano, che nel momento in cui hanno cominciato a vedere, dopo che erano partiti, hanno cominciato a vedere che c'erano delle buste in strada, le hanno aperte e hanno cominciato piano piano a rintracciare... La, la, la, come dire, il proprietario eh, è, il è proprietario, scattata eh? la nazione c'è certo. cioè, tutta un'attività che per carità l'informazione perché qualcuno giustamente ha detto perché non arrivano a punire il condominio non tutto il condominio capito che intendo dire certo, no? Dice, certo. ci si dovrebbe arrivare speriamo di sì insomma, speriamo che ci si arrivi e così dicevo sui ristoranti perché... siamo una città con 3 milioni di abitanti non so quanti solari eh, so. vengono ogni giorno i turisti non ne parliamo siamo oltre i 4 milioni al giorno è importante far capire che l'attività di controllo ci deve essere piano piano Insomma, arriveremo anche a delle forme no, di controllo anche un po' se vogliamo analogo da parte della cittadinanza ci arriviamo abbiamo preso una città che era io dico sempre come lo diciamo tutti quanti Virginia fa la metafora di senza ruote senza niente piano piano stiamo rimontando un po' tutto ci vuole tempo mobilità che cosa può rivendicare di buono di fatto ad oggi togliendo, non me ne voglia, ma insomma quello che aveva finanziato Marino, no? vedi i lavori della stazione, metro C, insomma, ma lei dice no, noi però in questi dieci mesi abbiamo impostato delle cose che, che, che daranno i loro frutti, perché pure qui siamo arrivati su, con un'azienda sull'orlo del baratro. Insomma. Non siamo mai stati contrari a quel tipo di mobilità, anzi non si può pensare a una metropoli come Roma, ormai è una metropoli perché va fuori i suoi confini istituzionali senza un'infrastruttura di metropolitana decente, noi quello che abbiamo sempre contestato era. È stata la modalità di gestione, no? per cui si è speso così tanto, non, non ha senso, cioè non, non ha giustificazione. Detto questo al che cambio di, di che... rotta siete riusciti a fare? Bene, innanzitutto, a... A... un controllo: a... siamo arrivati e abbiamo fatto emergere il problema dell'usura anomala no? <coughs> ruota-rotaia, la metro C, una cosa scandalosissima, per cui il cittadino ha una metro che appena inaugurata dopo pochissimi mesi la ruota si consuma, la rotaia pure perché? Perché erano state progettate male, per una serie di ragioni, non c'era la lubrificazione, l'abbiamo messo in piedi una serie di verifiche, incro verifiche incrociate adesso sono partiti da tre mesi lavori di manutenzione straordinaria, questo sta comportando dei disagi, per carità non possiamo fare altrimenti, però eh, no, vedete come piano piano no, anche l'attività di, di un'amministrazione che pensa all'interesse comune, al fatto mm. che comunque deve essere offerto un servizio che è la prima regola no? eh, sta emergendo, perché questa cosa era uscita fuori a, da parte del Dipartimento a luglio del 2015 e sembrerebbe che questo problema fosse stato segnalato anche prima. Ora, perché è uscito fuori dalla prima commissione che abbiamo fatto noi all'Europa? Diciamo state scoperchiando, insomma, quelle che sono no? le situazioni allora, molto. L'attività di, di verifica, di controllo. Adesso, insomma, abbiamo rimesso in piedi anche il corridoio Laurentino, insomma per cui abbiamo, detto, abbiamo anche fatto una commissione, <coughs> per cui è stato accertato da parte degli uffici che a settembre 2018 questo corridoio finalmente entrerà in esercizio. Nel frattempo i filobus vengono non lasciarli in deposito che abbiamo messo nelle linee dove possono andare. Lì operare. Stefano ci ha detto che è fisologico, non è stato fatto una specie di collaudo in strada, se ne sono rotti parecchi, È stata fatta, una scelta, è stata fatta una scelta responsabile perché, come abbiamo anche <coughs> spiegato, mettere in strada dei mezzi che comportano um, un chilometraggio in più ogni mm. giorno, oltre a offrire un certo. servizio per cui i cittadini non stanno fermi alle fermate, portano un guadagno perché ADACA viene pagata dal contratto di servizio a chilometro percorso. Più chilometri percorre, o meglio, più arriva i chilometri che sono da percorrere dal contratto di servizio e più viene pagata. Se viene pagata ovviamente viene, può acquistare altre vetture. Quindi no, c'è un... Eh, come dire, una, so una sorta di elementi concatenanti che vanno considerati quando uno fa scelte di questo tipo molto responsabili io ammiro moltissimo la, la, la Virginia, la mia sindaca, l'assessore della mobilità, Enrico che insomma queste scelte le stanno rivendicando perché ripeto, c'è sempre l'interesse pubblico che al primo punto lo stesso discorso abbiamo fatto sullo stadio perché abbiamo rimesso in moto una, una, come dire, una valutazione per cui tolta la metà delle cubature adesso entro a gamba tesa sullo stadio che è uno dei temi più scottanti no? tolta la metà delle cubature che ragioniamo, cioè per una città come una capitale che ha un bilancio disastrato, avere 500-600 mila metri cubi in più di cubatura da gestire significa manutenzionarla negli anni significa offrire servizi portarli i servizi e ha un costo, perché fare delle scelte che poi insomma, Possono essere invece fatte in maniera differente, abbiamo valutato che la stessa amministrazione, lo stesso dipartimento mobilità aveva avvertito l'amministrazione Marino che la, la diramazione della linea B non si poteva fare per tutta una serie di ragioni, o meglio si poteva fare ma a fronte di una spesa incredibile. Allora, perché non no, ragionare e dire non ci fermiamo con l'interesse pubblico a Tor Di Vado? Vale. Arriviamo fino a Ostia? Perché esistono anche gli abitanti però, fino a Ostia. Però, però, però questo è un errore che è stato sempre fatto. Eh, ma la per carità, che esiste. La perveria non esiste più. Guarda, mai, io ci vivo. E, quando c'è stata la maratona Roma-Ostia, molti hanno detto se questo è quanto per una maratona, figuriamoci quando ci sarà lo stadio. Perché a Ostia neanche ci si arrivava quella mattina. Allora, lei sa bene che la critica lì, o la, diciamo, la domanda è un'altra. Avete fatto benissimo a ridimensionarlo, per quanto mi riguarda, ma poi però se non ci sono le opere che porteranno facilmente i tifosi allo stadio, allora lei con quella vicenda in corso che noi stiamo seguendo da vicino, conferenza dei servizi che si è chiusa, adesso a giugno dovrete portare entro giugno no, gli atti del nuovo progetto, anzi lo dovrà portare la società proponente, può garantire degli spettatori che non state creando un ok eh, stadio 2.0 però dove poi bisognerà arrivarci volando? Perché questo è il tema... Allora. Partiamo dal presso posto, quel progetto è stato bocciato in conferenza di tre. Eh, okay. Ripeto che era stato come dire, già valutato negativamente dal Dipartimento Mobilità, ancora prima che la delibera arrivasse in aula. Acqua in passata 8, ormai. Perfetto. No, Va bene chiarirlo perché sì, no? Sì, sì, no? Allora, noi abbiamo fatto delle eh, valutazioni differenti con il proponente in cui abbiamo detto per noi l'interesse pubblico è il primo posto. Quindi adesso cominciamo a ragionare in, eh, come dire, in senso reale, non ragioniamo, non focalizziamo l'attenzione la, la, la, sul tor di valle e basta. Ragioniamo no, per quello che è tutto il quadrante, quindi a noi ci interessa fondamentalmente. Il visto che abbiamo, no? abbiamo, eh, abbiamo un'opera che, eh, che è quella su ferro, no? che, su cui noi vogliamo portare la maggior parte dei cittadini, mm. a prescindere dall'utilizzo dello stadio e a prescindere dall'utilizzo dell'area che sarà solo sportiva, perché verranno realizzati molti eventi. No? C'è un, un parco tematico che vogliono realizzare, lo chiamano Business Park, e stiamo cercando mm. di capire come in qualche modo indirizzarlo anche, anche lì verso un interesse pubblico differente. Quindi Abbiamo detto, per noi i treni della roma Lido, l'infrastruttura deve essere ammodernata per poter garantire un servizio utile ai cittadini che arrivano fino a Ostia. Ma non è solo i cittadini fino a Ostia, perché consideriamo tutti i romani che ogni domenica e il sabato d'estate vanno al mare e vorrebbero più andarci più treni più Lo stesso più vale per la Via del Mare, cioè strade più larghe. La Via del come Mare noi abbiamo incrementato il finanziamento eh, dall'operatore privato, quindi l'opera in compensazione. Che si limitava anche quella dal raccordo fino a Tordivale sì. allo stadio, l'abbiamo portata fino al Nodo Marconi perché altrimenti l'effetto rete che si crea è devastante. Se tu mi metti a posto Questo una è strada, che potete garantire. Okay, diciamo, sì, il ponte, veniamo al ponte: abbiamo già detto che c'è un po' allora partiamo da un presupposto. In qualsiasi università di dove si studia ingegneria trasportistica, sì. al primo anno lo dicono, sì. mm -hmm. il costruire strade. Comporta un effetto che viene chiamato traffico indotto, cioè non è che eh, se io aumento la capacità di poter eh, offrire la mobilità su, privata su quattro ruote, diminuisco il, il traffico. Paradossalmente l'aumento. Ora, questo non significa che noi il punto che non lo vogliamo realizzare perché abbiamo detto che lo vogliamo realizzare e lo realizzeremo. Ah. Però, questo non significa che l'interesse principale va sul ferro, quindi sulla Roma Lido, ripeto, per noi quello è una eh, condizione Roma Lido che oggi migliorare di punta va ogni 10 minuti, e devo dire lì oggettivamente c'è stato un miglioramento negli 5. mesi, eh, me lo sì, lasci sì, dire da sì, frequentatore, no, infatti, eh, però ogni 10 minuti, un poi diventa 20, lavoro. la frequenza sarà voi la porterete con nuovi treni, L'obiettivo è arrivare a 5 minuti, l'abbiamo già detto, quindi per arrivare a 5 minuti servono di base una quantità di treni che rispetto ad oggi è il doppio, più i treni di riserva, quindi tutti i ragionamenti che stiamo facendo, io so che tra l'altro il famoso finanziamento eh, da parte della regione per cui si andava a finanziare eh, con 30 milioni dei treni e con circa 150 l'ammodernamento dell'infrastruttura dell con delle sottostazioni, Elettriche riescono a reggere ovviamente la, la, il fabbisogno elettrico de, dell'aumento dei treni. So che è in dirittura d'arrivo quindi da parte della regione, quindi siamo estremamente felici. Quindi, oltre a questi credo che siano Quindi 5 voi ottimisti, cioè lei sullo stadio, no, siamo per quanto misi. si sia si perso il lei dice: cioè, vale la pena perderlo perché abbiamo ridimensionato un progetto mostre. Dice però eh, per adesso, adesso ripartiamo. Tra, abbiamo parlato solo del progetto per quello che riguarda l'interesse pubblico, per cui ecco anche. Eh, lo dico molto chiaramente, il ponte pedonale sul Tevere, mm. per fare in modo di mettere in connessione l'area Stadio con la fermata FM1, del, FL1 del Cagliari, che riesce a ne... caricare anche altri cittadini. Però possiamo fare anche meglio, non anticipo nulla. La società mobilità, insomma, vi sta seguendo, la società proponente, perché qua no ha trovato un'amministrazione determinata e seria che fa dei ragionamenti, ripeto, che sono... Mm indirizzati anche all'interesse privato, e questa è una cosa molto importante, vorrei dire, perché noi abbiamo il sospetto che fino ad oggi a Roma le grandi operazioni di trasformazione urbana non siano andate in porto, o comunque siano andate in porto in maniera del tutto fallimentare, voglio citare alcune, no? le piscine di Calatrava ad esempio, perché c'è stata una gestione amministrativa, puntini puntini, no? evitiamo di, di, di, di, no? di rincorrere parole brutte, cerchiamo di parlare anche al futuro. È chiaro che questo tipo di amministrazione ha allontanato un certo tipo di imprenditoria. Noi stiamo cercando di ricostruire non tanto l'immagine ma eh, come dire, una modalità di presentazione, di efficacia, di capacità rispetto a quello che è un'amministrazione che vuole attrarre eh, capacità di investimento private che però devono fare quello che l'amministrazione in qualche maniera, eh, in maniera scusate, interessa e interessa, ripeto, interesse pubblico che significa anche fare ad esempio in alcune operazioni urbane delle, delle realizzazioni degli edifici che siano altamente qualitativi. E per altamente qualitativi oggi si intendono diversi fattori. Oggi l'investitore, ma anche il cittadino, sono interessati alla cosa nuova, perché i palazzi, questi con i vetri terziari, hanno un po' stancato. Ma lei è tifoso, curiosità mia, per inciso, se ce lo sono... dire. Tifoso, voglio dire, da bambino della Roma. Sono ah, romanista. Okay. Ho, ho smesso di andare allo stato. La sindaca invece è lazialissima. No, sfatiamo questa leggenda Non abbiamo no? mai avuto un confronto Il marito <ride> invece ci scontriamo parecchio marito ci, è molto razziale, L'ex ci, ci, ci confrontiamo parecchio, ci scontriamo parecchio In maniera, il tipico sfutto sano Della tifoseria romana Naturalmente arrivano commenti positivi Anche per lei, Grazie. grande Pietro Da Facebook eh, eh, Complimenti per la tua umiltà Leggo pure da Whatsapp Un abbraccio Pietro e Ci ringrazio no, li ho no? pagati, adesso mi Ma si sì, va pagatissimi, poi gli insulti in questa mezz'ora non, non ci arriveranno, poi dopo io però mi rivenderò questa intervista, dirò vedi che abbiamo chiamato i 5 Stelle, no? parlo di quella piccolissima minoranza, andiamo ancora su, posso fare una domanda invece politica, allora è evidente no? che voi avete stravinto queste elezioni e, e avete anche dei sondaggi favorevoli tuttora, no? qualcuno dice nonostante insomma, qualche problemino ci sia stato, indagini, assessori, allora io gliela faccio Sintetizzando così, no? come ho scritto l'altro giorno su Twitter, chiedendomi questa cosa Dico sì, diamo per scontato che chi ha governato prima di voi ha fatto disastri no? Perché altrimenti oggi non avreste questa situazione E avete ereditato problemi serissimi Lei ha detto bene, anche investitori che sanno che Roma è delicatissima O ci arrivi in un certo modo, oppure ci arrivi nel passato Sono arrivati per fare razzie, semmai però oggettivamente in questi dieci mesi avete cambiato tre assessori, no? E lì la Raggi ha detto, beh, pure gli altri, ha ricordato altri casi. Avete due assessori da nominare, quello alla casa e quello ai lavori pubblici. E è caduto un presidente di municipio. È la prima volta nella storia recente di Roma che un presidente no, vedo, vedo, cade. Allora la domanda è questa... Ha battuto bene davvero? A Roma non ha vinto il 5 Stelle, a Roma ha vinto la volontà dei cittadini di cambiare. Partiamo da questo assunto, no? Poi certo. Che il 5 Stelle abbia fatto un percorso che eh, insomma, vuole realizzare questo cambiamento, è chiaro che ci possono essere degli ostacoli. Questa vittoria sta anche nel fatto di avere oggi una sindaca che quando ha sbagliato è andata davanti ai cittadini e ha detto ho sbagliato. Eh, io questa roba qua, non, sinceramente non ho mai vista, io vedo politici in televisione che fanno errori in continuo, anzi a volte errori, chiamiamoli errori, va, ma non chiedono mai scusa, non dicono mai ho sbagliato. Eh, questo è già un bel segnale, però al di là di questo, nel, sugli assessori il cambiamento vuole e deve essere radicale rispetto al passato, è ovvio che deve essere anche un cambiamento culturale. Noi abbiamo fatto un percorso, veniamo anche all'ottavo municipio, per cui... Eh, anche all'interno è ovvio del 5 Stelle ci sono di volta in volta posizioni che sono contrapposte noi abbiamo un metodo, abbiamo portato dentro l'amministrazione un metodo che deve e vuole garantire la soluzione rispetto a ogni tema per cui nelle nostre riunioni ci possono essere anche decisioni contrapposte ma in aula si vota compatti, punto perché il cittadino esige una soluzione e noi dobbiamo trovarla in tempi ragionevoli in alcuni casi siamo riusciti a trovarli in tempi rapidissimi, in altri ci stiamo mettendo un po' più di tempo, però questo è. Quando invece si realizza altro e che guarda invece al passato, la modalità del passato per cui arriva chiunque, un assessore, un consigliere, può essere un presidente del municipio e pensa, ah, io la penso in maniera giusta e voi siete sbagliati, no. Questo non può funzionare, perché non ha mai funzionato, anzi è stata la causa del passato diciamo dei problemi minori, perché poi i problemi maggiori sono allora, stati altri. Però. Su questo, perché Paolo Pace tra l'altro le ha confermate qui da noi due giorni prima le dimissioni irrevocabili, no? però a noi non aveva parlato, aveva smentito il tema delle correnti, dice no, io ho questi consiglieri che mi hanno fatto l'opposizione, ma non riguarda le correnti. Paolo Ferrara, appena si è dimesso ufficialmente, ha detto, dice no, per noi noi non facciamo inciuci un po' quello che lei sta dicendo, cioè se sbagli, se non segui il nostro programma, te ne vai. Ed è pure ottimista Ferrara nel riconquistare quel municipio, l'ottavo, alle no? prossime elezioni dopo il commissariamento, che tra l'altro si voterà credo insieme al decimo municipio a questo punto. No? Oggi Pace invece dice un'altra cosa, dice no i lombardiani mi hanno massacrato su un'altra testata perché io sono vicino alla sindaca. Allora... Si può davvero smentire che ci sia, cioè, quella forse sia una criticità nel vostro movimento, fisiologica, perché siete tanti, perché che ci sia una faida interna? Guardi, chi ragiona in termini di faide correnti, mm. sta robetta qui, non ha capito. Cioè, vede le cose e le interpreta a secondo quel modo di guardare la vecchia politica. È chiaro che anche nel 5 Stelle ci possono stare delle simpatie, ma io ho visto lavorare insieme a queste persone che lei mi ha citato che vengono dipinte come contrapposte in fazioni incorrenti, non esiste quando si lavora sui temi sono perfettamente allineati poi si sa che magari in certe occasioni può scappare una battuta ma quella è del tutto umana. Noi Perciò C'è tutta umani colpa di cosa... pace in quel caso che oggi Io non dice la superficialità colpe. del 5 Stelle non... che mi ha lasciato andare come se nulla fosse, Ormai sono superficiali questo libro. Pace rappresenta per noi il, il, passato. il passato, è un'esperienza che ci in qualche maniera fa riflettere. È un problema quello che è successo, non neghiamo insomma, no? ci ha creato comunque adesso, do, dobbiamo rimettere in piedi un municipio e anche, ve lo dico molto onestamente, adesso non so come andranno le elezioni, noi abbiamo comunque eh, nello stesso territorio degli attivisti molto in gamba, però anche se dovessimo perdere, noi siamo sempre dalla parte delle idee sane. Abbiamo il governo della città insieme al nuovo presidente, ci cioè auguriamo che sarà comunque interessato a risolvere. I problemi, così come lo siamo noi il nostro interesse è sempre esclusivamente questo, ripeto dove abbiamo sbagliato lo diciamo, era impossibile per quello che è il cambiamento culturale che viene richiesto che su 12 municipi tutti e 12 Andassero. molto chiaro no, abbiamo i principi che sono strepitosi altri dire, lavorano comunque in maniera egregia ma era chiaro che magari poteva succedere una cosa del genere abbiamo tentato di io stesso mi sono offerto vi diamo una mano nei temi perché poi quando si rocciono la mediazione l'avete tentata fino la non si poteva andare oltre diciamo non, era una non si poteva andare oltre certi principi vostri certi sì, sì, sì non era neanche una mediazione era proprio nel senso torniamo sui temi ci sono delle cose da risolvere in questo territorio lavoriamo su questo eh, questa, questa, come dire, questo consiglio non era una mediazione poi di non solito i presa. fuori usciti dal movimento poi sono quelli che diventano più accaniti insomma, nei vostri confronti eh vedremo eh, che cosa dirà abbiamo detto il treno c'è sa, possono salire tutti, le, tutte le persone che che, dicono, che, dicono, che dimostrano di non avere condanne, di no, tutte le regole che sappiamo, che condividono dire, le nostre linee di programma e che magari insomma lavorano. Quello che serve qui è lavorare. Chiarissimo, Prese, parole... ho la pubblicità, lei se ha altri 5 minuti, io certo. vorrei chiudere con altre due domande, una voglio fargliela fare in diretta, se ci riusciamo dalla nostra Diana Romersi che sta per posizionarsi a Centocelle, forse ha già capito qual è un po' la criticità, perché domani dei cittadini nato cresciuto, cioè... verranno... Cioè, eh, nato, a lei no, nato e no, cresciuto, no, cioè ho pedalato certo. 25 anni quindi rimanga con noi pubblicità torniamo tra un attimo e poi cercherò di leggere qualche altro commento anche sulla diretta facebook grazie Io potrei girarle centinaia no, di segnalazioni che toccano pure il cuore a volte. Un paio la prego di andare via da qui insomma ricordandosi di queste due situazioni: una riguarda l'ambiente e una, una comunità che vive lì, e una riguarda una delle tante persone in graduatoria per le case popolari. Questa signora si chiama Raffaella. Noi siamo andati a trovarla qualche giorno fa in diretta. Lei ha detto che viene da Centocelle, sì. ho capito bene, no? Sì. È cresciuto insomma in quel quartiere. Sì. Questa signora vive da ormai più di dieci anni in un garage adattato a casa. Adesso, se la regia riesce, facciamo anche rivedere queste immagini. Qual è il punto? È che lei è tredicesima in graduatoria tra 10.000 persone. Lei è tredicesima. Da agosto scorso è tredicesima, allora eh, Massimo Pasquini dell'Unione Inquilini, quando è venuto qua, gliel'abbiamo fatta vedere. diceva Ma qui c'è qualcosa che non va, perché se è vero che comunque assegna, nonostante le case siano pochissime da assegnare, una decina di case al mese, dice: Com'è che non arriva mai il turno di Raffaella? Allora io vorrei che anche su questo, anche se lei non sta in quella commissione, si facesse magari portatore. Ecco, però no, adesso verifichiamo subito: se mi dice che è tredicesima d'agosto, è, è vero non so perché non è una delle attività che riguardano le commissioni in cui opero eh, però verifichiamo subito mm, mi fa molto piacere anzi che, venga, che, emerga, che emergano problemi come questi perché eh, adesso, al di là del caso specifico spesso i casi specifici rappresentano delle problematiche che sono diffuse che, trattano, che riguardano molti cittadini quindi sono ben felice mm, volevo soltanto aggiungere una cosa a breve l'amministrazione darà eh, notizia dell'attività che sarà più o meno conclusa rispetto alle nuove politiche abitative per cui eh, l'assessore Mazzillo ha già anticipato il lavoro che sta facendo per recuperare le risorse che deve recuperare con ATER, eh, risorse verranno messe all'interno di un meccanismo virtuoso per poter gestire il patrimonio di Roma Capitale e poter arrivare a dare, insomma casa a chi ovviamente in ogni comune gli spetta o per gradatoria o per tanti altri motivi, nel più breve tempo possibile, perché è impensabile che un cittadino stia anni a aspettare abiti in un garage. Cioè una cosa Adesso, qui le direi attenti con le promesse, perché è chiaro che qua ereditate una catastrofe, no? Cioè, nessuno vorrebbe. Adesso state ancora cercando l'assessore patrimonio... alla casa, arriverà l'assessore il... alla casa, sì, no? Sì, arriverà patrimonio... uno con l'aureola, credo che avrete preso, perché chi oggi va a scontrarsi. Il patrimonio scontrarsi di Roma Capitale è un Però è fondamentale. Noi, come proprio... patrimonio di Roma Capitale, abbiamo ereditato i faldoni, che sono non so eh, quanti i faldoni perché. <coughs> Una commissione di cui faccio parte, so perché ne discutiamo spesso in maggioranza che è un'attività incredibile. Adesso verrà anche lì ehm, eh, riclassificato il tutto con un procedimento molto più snello molto, anche trasparente. Quindi, eh, ci vuole un pochino di tempo per rimettere cioè, stiamo parlando comunque, se ricordo bene 60.000 immobili ma c'è no? quindi la possibilità che il patrimonio immobiliare come un tempo con la Romeo guai a dirlo ancora oggi a ricordarlo, visto quello che poi si è scoperto dopo che vadano comunque in affidamento quindi il patrimonio pubblico immobiliare. ci deve essere una come dire un soggetto che gestisce mm. ovviamente quello che si ha fatto sta per dare una notizia Romeo no non la, la posso la... anticipare però eh, la Romeo ha creato dei disastri sappiamo tutti poi anche che alcuni disastri finiti anche nei tribunali ovviamente queste sono esperienze no? che ti mm. insegnano anche quando prima eri cittadino adesso sei amministratore a come non fare affidamento e quindi no? mm. adesso cercheremo anche perché ripeto il patrimonio c'è bisogna sapere chi ci sta dentro le case, quanto paga, se ha i requisiti… Ma bisogna, secondo me, no? punire chi è irregolare, cinicamente lo dico, ma perché altrimenti il posto per chi ha diritto non arriverà mai. La è in corso, no? è in corso il Dipartimento già sta facendo, cioè, è un po' impegnato anche su un'altra partita che adesso andrà eh, a boccia, come io dico, mm. sul patrimonio indisponibile… Stiamo per depositare il testo del regolamento, cioè quello che andrà a disciplinare, il nuovo strumento che andrà a disciplinare come dovrà essere utilizzato, soprattutto il patrimonio indisponibile, nel regolamento ci sarà la norma transitoria per risolvere anche il problema dei costi assurdi che vengono richiesti a fronte dell'attività anche di fiato sul collo della Corte dei Conti. Tutta un'attività che piano piano sa... e lì c'è anche un bel indirizzo perché, come stiamo dicendo, questo patrimonio è disponibile per quanto riguarda la nostra nostro indirizzo politico dovrà servire a rigenerare comunità, cioè nei miei territori laddove manca e manca tutto, nonostante dovrà essere realizzato dalle norme urbanistiche che non sono state proprio per niente rispettate. Quindi non solo fare cassa, ma semmai rigenerare No, la anche cassa si fa col patrimonio sociale. disponibile, cioè con le case che tu affitti rispetto ovviamente ai redditi, quello che sappiamo. Il patrimonio disponibile invece no, non deve essere eh, ne pensato, deve invece andare a, ripeto, a sopperire le mancanze strutturali di questa città, soprattutto una cintura periferica, ma non è detto anche in centro, ci sono, ma si può mettere a sistema no? una, una serie di associazioni senza fine di lucro, offrono dei servizi, quello che già fanno e ci hanno anche insegnato, si tratta soltanto di normarlo, perché non si capisce anche qui il motivo per cui per decenni non hanno voluto fare questa Oddio, essa, regola. Oddio, qualcosa si è capito poi mafia capitale. Comunque, eh, un'ultima mia, poi andiamo da Diana Romerzi, ancora a Centocelli, io non lo sapevo neanche che lei fosse di Centocelli, oggi verte tutto su quello. Mi raccomando però, la signora Raffaella, le daremo tutti gli estremi, lei ha pregato l'altra volta che la sindaca l'andasse a trovare, in un garage a Centocelli, fareste una cosa assolutamente valida. L'altra cosa invece riguarda la sua commissione, perché... Il vostro presidente del sesto municipio, Romanella, che ripeto invece è uno di quelli che interviene e secondo me si sta dando da fare in un municipio molto difficile, insomma. Ha a che fare con questa situazione che è annosa, io faccio vedere una foto di Roma Today, questo fosso, questo canale arriva dai castelli addirittura, si porta con sé rifiuti purtroppo, no? che poi arrivano tutti sotto casa di queste persone, dove c'è pure ristoranti, bar, guardi si è andati avanti a bonifiche negli anni, lo dico da testimone perché con le mie trasmissioni in passato ho sollecitato chi di dovere andavano lì, Bonificavano, tutti questi rifiuti arrivano e si scontrano contro una specie di tappo che c'è sotto la casilina, allora Romanella due mesi fa è intervenuto per quello che poteva, poi si è dovuto fermare, dice guarda non abbiamo più le risorse per portarli via e questi adesso che arriva il caldo hanno proprio i topi come si dice a Roma, no? come gatti, è chiaro, è chiaro. Eh, allora, Qui la prego davvero, consigliere. Io no, la attendo allora, qui l'aspetterò al barco eh, poi sì, prossimamente allora, io allora, pre, eh, pretendo esagerato. Le però posso dire eh, quello che stiamo già facendo per problemi. Allora, innanzitutto, mh, questi rifiuti Mi non dica vi... che su questo, però, su, su, lei è su, scelta qua, chiama Romanella sui e ne colo. I nostri parlate. corsi d'acqua non devono transitare i rifiuti. Ci arriveremo anche lì. Comunque, allora fermo restando questa mh, premessa. Noi stiamo facendo un'attività di eh, monitoraggio in tutti i territori per rappresentare quello che sono discariche abusive alcune anche tossiche, abbiamo visto anche a Centocelle una situazione veramente raccapricciante. No? I fumi che. Adesso scuola... ci arriviamo lì, eh? non eh, mi sveli eh, allora, il collegamento sì, sì, che c'ha minuto sì, È una situazione per cui Roma si può parlare ovviamente di. Perché lei non lo sa, ecco. una sorta di terra dei fuochi due, Però questa no? capito, non è una disca. Questa no, è una no, no, no, ci arriviamo. mettiamo, arriva... mettiamo all'interno, perché ovviamente, ecco, parliamo di questo. Insomma, questa amministrazione, come sapete, ha, abbiamo detto a dicembre, ha un bilancio molto ristretto perché deve far fronte a tutta una serie di debiti, pagamenti, debiti certo. e soprattutto di stipendi, ok. E sapete tutti quanti il lavoro che sta facendo l'assessore Colomban per l'ottimizzazione e l'efficientamento delle partecipate, il che non significa licenziare ma fare in modo che le persone che stanno all'interno dell'amministrazione o rispetto agli enti paralleli lavorino. Quindi eh, è ovvio che c'è una spesa che è incredibile: che spesso non riesce a poi lasciare degli spazi per fare l'ordinario. L'ordinario significa anche eh, servire dei, eh, offrire dei servizi come quelli, appunto, che stiamo dicendo. Questi sono, eh, Purtroppo delle operazioni straordinarie e vogliamo capire, mettendole tutte insieme, che tipo di cose che la Allora c'era un'altra straordinaria no? che mi è venuta in mente ora, non so se lei la conosci, io spero di sì, via del Bagliardo, qui la regione se ne è lavata le mani, questa è davvero la più grande discarica di Roma, c'è Vigna Clara Blog che è una testata online che se ne occupa da anni, noi abbiamo fatto un collegamento, 6 allora, cioè giù... ettari di amianto, rifiuto e tutto, sequestrato nei mesi scorsi perché... Eh, perché questa la dovreste bonificare però qui eh. ci vogliono un sacco di soldi io me ne rendo conto ma sono anni però Ma che stanno uscendo fuori come funghi perché una volta arrivata al governo della città un'amministrazione che dice riportiamo la legalità se ne escono tutti perché finalmente adesso qualcuno mi ascolterà e quindi escono fuori tutti i problemi ma non solo riguardo all'ambiente ma questo guardi gli tutto... occhi di tutti qui ci hanno fatto tutti i campagni elettorali Guarda, lo dico da testimoni tutti i candidati sindaci sono andati là a dire puliremo via del bagliardo sì sì no perché al di là delle campagne elettorali poi le cose bisogna farle eh, e bisogna trovare anche le risorse, io sto dicendo noi stiamo cercando di capire qual è l'ammontare complessivo di, della spesa, ovviamente poi il cittadino cosa che osserva, un certo. no? cioè hanno unificato la vigna grata, però non l'hanno fatto a 100 celli, è, Eppure, no, è un po' come vedere che ne so, la ristrutturazione di, di una via fatta mm. bene o no? un parco, non si capisce perché il cittadino che abita a Ostia deve avere un parco che, che invece fa schifo e chi invece abita al centro, cioè, pagano tutti le stesse tasse, eh? hanno tutti diritto agli stessi A Ostia si andrà al voto anche grazie forse alla mozione che avete appoggiato e qui da cittadino dico, mi permetto di dire bravi perché io non capisco mh, chi vorrebbe ancora allungare un commissariamento che tra l'altro non si può più allungare, quindi 18 mesi, pass passeranno a settembre, va dire, si va al voto e l'altro giorno è stata votata una mozione presentata da d'Italia, ma che avete votato tutti tranne il PD per dire appena finisce il commissariamento, indizione dei comizi e si andrà a votare. Siete fiduciosi pure su Ostia, dice Ferrara, di sì. conquistarla a livello municipale. Adesso parliamo un parlo. po' di 5 Stelle rispetto a quello che è stato fatto. Per brevemente perché to sto togliendo eh, tempo a degli amici in diretta. Non c'è molto da dire, il gruppo degli Ostia è sicuramente il gruppo migliore che c'è stato a Roma, quindi mh, hanno fatto un lavoro strepitoso, i cittadini a Ostia sono stracontenti, abbiamo eletto molti più... Eh, consiglieri comunali Consigli, comunali regionali, regionali a Ostia e cioè, tutti arrivano in città. città perché perché evidentemente sono persone anche molto concrete quindi noi sappiamo che in quel territorio c'è la qualità per poter fare attuare il cambiamento con una velocità che magari anche altri municipi come abbiamo visto in ottavo invece ha avuto qualche problema. Quindi secondo Calabrese insomma, l'ottavo forse lo riconquisteremo poi lì c'è uno che insomma pre... ma non si ricandiderà ha detto Catarci un ex presidente che per dieci anni ha governato No. però dice invece su Ostia siamo assai fiduciosi quando prima o poi si andrà a votare perché è evidente che c'è la criminalità, è forte se volete c'è pure la mafia ma non diversa da quella che c'è a Roma. Secondo me poi qualcuno ha deciso di fare un capo ma questo interessa forse a pochi Alberto ci scrive chieda al consigliere calabrese come combattere l'abbandono dei rifiuti ma in parte ci ha già risposto e se è d'accordo su una verifica effettiva delle persone questo è interessante che risultano essere iscritti nei ruoli dell'AMA perché in periferia soprattutto ma non solo loro dicono c'è un sacco di gente che non è eh, censita e che poi butta rifiuti quindi credo sia questa la domanda la sì, prenda come questa, un altro spunto allora, che il, le arriva il censimento o meglio la verifica delle utenze domiciliari è un po' più complessa, quelle delle utenze commerciali invece è molto più semplice ed è quella su cui c'è un'attività già in corso, però questo non significa che verranno fatte delle verifiche anche sul domiciliare. Il, le utenze domiciliari poi rappresentano anche un altro problema, che spesso in un'abitazione ci abitano più persone o spesso in un'abitazione c'è un'attività che non è quella domiciliare e quindi genera più rifiuti rispetto. Ecco, questi sono uh, le, gli indirizzi su cui noi abbiamo dato priorità perché ovviamente per l'amministrazione, per tutti i cittadini, per la collettività, ovviamente rappresentano dei costi che siamo un po' stanchi di dover affrontare. Insomma, bisogna essere legali le... da tutte le parti, non soltanto l'amministrazione. Intanto se rifiuti, qui mi continuano ad arrivare i commenti: Io ho fatto un po'. Se a chi dice che è migliorata almeno Roma, il mondo è bello perché varia. Da chi dice avete fatto un disastro a chi siete, avete ripulito Roma. Quindi eh, posizioniamoci in, in mezzo. Vado immediatamente da Diana Romersi, immediatamente un parolone, ci aspettano da qualche minuto e allora assolutamente un'occasione per far fare direttamente la domanda ai cittadini che vivono a Centocelle dal parco dove si trova la nostra Diana Romersi insieme a un signore che già riconosco per contattare telespettatore che spesso ci manda contributi. E siamo, anche Calabrese l'avrà riconosciuto, il verde ma non siamo in alta montagna, siamo invece vicino purtroppo a una situazione terribile. Diana te la linea. Sì, si sì, continua a parlare di discariche e noi siamo proprio vicino a una discarica. Questo canalone pieno di rifiuti, si tratta veramente di montagne e montagne di rifiuti, si trova sotto il parco di Centocelle. Ci troviamo esattamente in un canalone sotto questo immenso parco, importantissimo per il quartiere, mi trovo eh, insieme a Alessandro Moriconi del Comitato Parco Centocelli. Beh, questo, questo canalone dal primo gennaio ha iniziato a emettere dei fumi tossici, fumi che sono riusciti ad essere spenti solo dopo molti mesi, però ecco, rimangono i rifiuti, rifiuti che possono eh, divampare di nuovo, si possono creare nuovi incendi perché se vedete, se il nostro camera vi fa vedere, sono stime eh, veramente... Eh, così eh, provvisorie ma ci sono metri e metri di rifiuti quindi noi stiamo cercando di fare una misura così ad occhio ma veramente sono, ci sono qui montagne di rifiuti. Ecco allora la domanda al consigliere gliela facciamo fare direttamente da Moriconi perché domani ci sarà una manifestazione appunto per questa situazione i cittadini vogliono, vogliono avere delle certezze. Certo eh, buonasera a tutti. Eh, domani c'è una manifestazione in Campidoglio all'ordine del giorno del consiglio c'è la approvazione di una delibera per procedere appunto alla bonifica di quanto è emerso, di quanto è stato tirato fuori. Perciò voglio dire quale momento migliore di questo, eh, c'è una maggioranza schiacciata in Consiglio comunale, si approva, si individuano delle risorse almeno per cominciare e poi si faccia un cronoprogramma anche dei lavori eh, da fare su questo parco. Ci sono i lavori del secondo lotto famoso con 2 milioni e 8 circa già stanziati e fermi lì, però lì pure abbiamo due sfasciacarozze che stanno, insistono proprio eh, nell'area dove dovrebbe svolgersi questo, appunto, questo, la realizzazione del progetto e voglio dire se non si spostano quei rottamatori mi sembra assurdo che si proceda, si proceda a fare la cantierizzazione e la le inferiate, diciamo, come già hanno fatto in passato, perché se eh, i cittadini vanno su via di Centocelle ci sono delle inferiate, io le chiamo ad Alfabeto Morse, perché sono stati interrotte ad ogni sfascio cioè nel senso, gli abusivi sono stati tutelati attraverso la messa in opera di Aspettate, una diciamo, recensione. Aspettate, facciamo così allora molto chiaro, eh, ascoltiamo la risposta subito di Calabrese, così magari avete modo di fare una replica, intanto lasciamo sullo sfondo quelle immagini ormai tristemente note e lì non, come dire, non sarà mai abbastanza la pena se ci sarà per chi nel passato ha interrato di tutto e lo vedete anche oggi in rigorosa diretta. Calabrese, prego. Sì. Innanzitutto saluto Alessandro, mi pare. Alessandro che Alessandro Moligone. So che partecipa molto eh, con eh, il nostro municipio. Ora eh, abbiamo fatto una commissione subito, siamo andati lì subito appena è emerso il problema. Questa è, se vogliamo una metafora di come insomma, Roma è stata ridotta, però al di là della, del rilievo politico, quello che bisogna fare è agire. Um, il Presidente della Commissione ha attivato subito un tavolo rispetto al parco in sé, che deve andare a risolvere anche questa problematica e sta già valutando eh, questo tavolo, che è un tavolo che sta lavorando comunque con il tavolo dei rovidostici e tutto quello che riguarda questo tipo di situazioni. Sta già parlando le, le, le, le, le operazioni di questo tipo. Ma c'è, e qui in parte ho risposto anche un po' prima, da eh, allargare il eh, discorso perché, ripeto, mh, chiunque ha un minimo di esperienza rispetto a quello che è una misura in metri cubi si rende conto che quel poco che è stato tirato fuori dopo appunto, le segnalazioni del primo gennaio è una piccolissima parte, ma quel poco è già una quantità di metri cubi che se unite a tutti i metri cubi che ci stanno rappresentando da più parti del territorio diventa una quantità di eh, parchi di verde da bonificare che ha bisogno di risorse extra ed è quello che stiamo cercando di capire. Però non è meglio procedere con priorità, lei dice bisog bisog che bisogna una priorità. procedere anche però, qui per zone ci cioè, accontentando un po' tutti, priorità, perché qui c'è una priorità legata proprio alla salute, come i roghi tossici assu a Torsapienza, a qui Salone. Qui si è intervenuti subito, eh? è intervenuti subito. Mm. comunque que quei lavori lì che avete visto, i scavi, sì, sì, sì, sì, sì, hanno, certo. hanno fatto emergere quello che era stato comunque il tombamento dell'ingresso di guardate una sì, lì, ci sono, cioè, tanto lì sotto c'è un sistema di cave stupendo, sì, sì, vorremmo un giorno riaprirle e questo cioè. rimarrà un brutto di ricordo. Allora Moriconi vuole replicare? replicare. Sì, eh, replicare. Adesso come PAC diciamo, siamo confluiti anche in una cosa molto più grande che si chiama coordinamento popolare, sempre parco eh, di Centocelle. L'altra cosa che volevo dire, oltre che domani giovedì alla Casa della Cultura qui in via Casilina verrà eh, la, sulla spinta di un componente diciamo, di questo coordinamento popolare che è il eh, Cinecittà Bene Comune, ci sarà alla Casa della Cultura la dottoressa Montanari il responsabile del dipartimento della protezione civile e il presidente Boccuzzi sarà un tavolo, io mi auguro operativo, nel senso che la domanda che ho fatto prima all'onorevole Calabresi sia riportata in quel tavolo e lì si comincino a dare risposte qui la situazione è vivibile, questi rifiuti vanno portati via, ormai sono belli che asciutti, perciò deve venire una macchina c'è un'ordinanza di chiusura senso... no, di quell'area Moriconi, perché sì, c'è un No, L'area sì, sì, sì, sì, sì. è stata interdetta, diciamo che pericoli eh, ad oggi non ce ne sono perché non c'è né fumo e non sentiamo neanche puzze particolari se non questa visione celeste di questi rifiuti anche perché c'è da dire che questo è uno scavo ma in realtà si suppone, lo possiamo immaginare appunto dagli strati che vediamo di rifiuti che tutto il canalone, non solo questo, questo foro d'entrata abbia tutti questi rifiuti, queste montagne di rifiuti quindi qua sarebbe da bonificare un'area molto più vasta rispetto a quella che noi oggi possiamo osservare Certamente, perché questo luogo nel corso degli ultimi dieci anni non da ieri, Pazzesco, eh. è stato abitato da centinaia e centinaia di famiglie famiglie Rome di senza fissa dimora. qui sversavano tutto, buttavano tutto, qui c'era questa cavità che vediamo ah. oggi, era una buca sì. a lato no, e lì non dentro so, sì, hanno sì. buttato. Non solo questo Moriconi, aspetti che realtà, pure Calabrese in realtà c'era pure chi li interrava, sì, li interrava volutamente eh, quando in faceva le bonifiche. In Sì, sentirebbe sì, alcune sappiamo, sì, sì, lo sappiamo, ah, lo ci sappiamo. Ci sappiamo Aspetti Moniconi. Sembrerebbe che quello sversamento così eh, cospicuo sia il risultato della demolizione del campo, eh, se non ricordo male, Caserino. Caserino no. Ehm So, anche lì bisognerebbe andare a capire chi sono i responsabili, Mamma chi me, ha gestito... Eh, chi li ha... Quello smantellamento, certo. perché ovviamente non, non, non, non si può pensare che un insediamento rom da solo produca quella roba lì, cioè, eh, in, per carità in dieci anni potrebbero fare, però dire, lì è chiaro si, ci sono segnali proprio di, di quello che è stato la demolizione... Comunque, comunque io spero solo che... Nell'area poi... Prima, il... E là ci vogliono un sacco di soldi, no, a me colpisce ragione su questo calabrese come si fa da su questa è la metafora di come è stata gestita. Da Roma, non so se è la metafora di tutto, ma è una situazione raccapricciante perché quelli là sotto dovrebbero essere delle risorse di Roma, no? semmai da far visitare. Moriconi chiuda perché ha un minuto. Proprio chiuda in 20 secondi, la prego, no, Alessandro. Chiudo, chiudo, con una cosa, chiudo con una cosa che è di competenza dell'onorevole Calabrese: nel parco di Centocelle, là Palmiro, Almiro Togliatti. Ci sono delle esecuzioni di eh, abbattimenti di strutture abusive, di soggetti che hanno inquinato con materiale di risulta da lavorazione stranale, stradale parte del parco e tra l'altro si sono appropriati anche di un'entrata carrabile, che era l'entrata carrabile del campo Romme, Casilina 900 su via Palmiro Togliatti. Su questo l'onorevole allora, credo che possa Seconde, prendere l'impegno. A... Abbiamo fatto una commissione proprio l'altro giorno, lato urbanistica, in cui eh, sono stati rappresentati... Quelle che sono le operazioni di demolizione, proprio come questa. Eh, a suo tempo l'assessore Berdini richiese ai municipi e il municipio ha segnalato come prioritaria proprio questa. Quando abbiamo fatto il sopralluogo in questo parco, abbiamo, siamo andati anche nell'area che Dice Moriconi. Siamo stati aggrediti dai pitbull, mm. no, tanto per dire. Hanno costruito una strada, non si è capito come sono riusciti a fare tutto, una sorta di scavi per fare questa strada. Ci sono delle case, l'attività di demolizione è anche lì, ci sono dei fondi, se ricordo bene, 2 milioni e mezzo. Abbiamo detto che eh, al dipartimento che se ne occupa di cominciare a valutare come prioritarie esattamente queste situazioni che stanno all'interno di aree vincolate, parchi, tra l'altro. Qui c'è tutta una situazione che va rimessa in piedi. Ecco, sta, tutto questo discorso che stiamo dicendo, che vi sto raccontando, sta all'interno di questo tavolo deputato allora, per il Palazzo. Ci parco aggiorneremo, di caro Calabrese, sperando che lei torni a breve da noi. Diana, chiudiamo. Eh? Poi oggi l'abbiamo trattenuto più del previsto, però siamo Grazie. contenti, spero, anche Calabrese di questo. Diana, a chiudere. Sì, noi vi lasciamo con queste immagini, con la speranza appunto che si Bello. opererà presto eh, su quest'area perché è ecco, un parco veramente sottovalutato, grandissimo, pieno appunto eh, di sorprese, tra cui però sorprese negative come eh, questa discarica che dovrà essere assolutamente bonificata e questo è l'auspicio non solo mio, ma soprattutto poi del comitato del Parco Centocelli e degli abitanti che ci vivono. Noi ti ridiamo la linea, Andrea. Grazie Diana e grazie Alessandro naturalmente, allora chiudere davvero, le ho già forse strappato <ride> l'impegno di tornare a breve da noi magari per aggiornarci, mi dice solo una cosa a livello personale che è cambiata nella sua vita, che immagino sia cambiata fortemente insomma, da dieci mesi, una cosa eh, familiare, non so, eh, gli orari, eh, insomma, un sacrificio che fa, eh, immagino molto volentieri. La prendo in contropiede prima di chiudere con l'ultimo. Allora, domanda. innanzitutto grazie dell'invito, tornerò sicuramente. Avrei piacere che eh, invitaste anche gli altri consiglieri. Assolutamente, noi e bontà vostra siamo. dei ragazzi qua. stupendi, e ognuno di noi può dire con la sua modalità comunicativa quello che stiamo facendo, ognuno di noi si impegna tantissimo. Io, la mattina, Esco di casa, spesso non riesco neanche a vederli i miei bambini. La mia compagna, tra l'altro, adesso in questo momento è anche incinta. Ah, va bene. Grazie. Pubblica. E la sera a volte torno tardi, tanto tardi che spesso non riescono neanche a capire se, nonostante dormo con loro, se sono tornato o meno, perché poi la mattina mi riattivo. Però eh, mi lasci dire, mh, lo sapevamo. E non, cioè è una cosa che facciamo un po' tutti quanti. Eh, non so perché, è una cosa che dobbiamo fare, abbiamo sempre detto parole su parole, insomma, adesso si tratta di fare e eh, io non ho neanche il tempo a volte di ragionare su, su questo. Eh, spesso Quindi vengo è Bimbi viato. che dice: sto sistemando un po' la tua città. Se Bello l'altro giorno, mio compagno ha messo un video in cui loro mi è un po' emozionato. Eh, papà giusta Roma. Insomma, no, papà so, è dove, giusta, Roma, <ride> giusta Roma. Mi salutavano, giusta Roma, però. Beh. Eh, Dobbiamo farlo, quindi non, non ci sono scusanti. Grazie Carabrese Grazie. per essere stato con noi, noi siamo disponibilissimi anche ad altri consiglieri, ci mancherebbe altro, anzi curiosi e motivati di ascoltarli e di metterli a confronto con i cittadini come abbiamo fatto oggi. Grazie a tutti, a coloro che ci hanno seguito, ci vediamo domani se vorrete a che Roma è come sempre dalle 13.30. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.